nuovo video tutorial, voglio mostrarvi come realizzare questo semplicissimo ma morbidissimo e caldissimo coprispalle, che io ho deciso di chiamare Dalia che ho realizzato ai ferri alternando due filati, entrambi della DMC vi Ve rifaccio vedere subito io ho utilizzato il filato della linea <coughs> Mini Magnum Tweed Color il colore che ho usato è il numero 100, che ha queste sfumature del giallo e dell'arancione, mentre qui come de Mellow, ossia quello più effetto pelliccia, ho utilizzato il colore 018, E questo, è il risultato Risultato. Ho alternato ogni due ferri, questo fantastico, questi due fantastici filati, e il risultato è questo coprispalle veramente caldo ma leggero addosso, quindi non pesante, morbidissimo. Lo adoro. Avrei voluto farlo. <coughs> Stavo pensando di farlo, scusatemi, anche a maniche più lunghe, uh, però poi uh, per il tipo di utilizzo che ne voglio fare non va bene perché non sarei riuscita a mettere sopra il cappotto e quindi voi sapete che io invece adoro poter indossare queste cose mettendo sopra anche dei cappotti. Quindi, dicevo, per poterlo realizzare ho utilizzato un gomitolo del Magno Mini Magnum Teeth, due gomitoli e del Mello. Per una taglia M va bene la mia stessa eh, quantità di filato perché di questo mi è avanzato un bel po' e anche per una taglia L io vi direi sempre un del minimo Neon Treat, ma almeno tre del mello perché non sono sicura con gli aumenti che dovete fare eh, di riuscire a farcela con solo due mello. Per quanto riguarda altri tipi di combinazione che potete fare abbinando questi due filati, ve li voglio farvi vedere perché li trovo veramente molto carini. Eccoli qua, vedete qui ho deciso di unire in modo tale da far vedere il mini magnum tweed colore 108 che ha questo verde e anche del blu e il colore blu notte del Mello che è il numero 010. E io trovo anche questa combinazione molto bella. Altro tipo di combinazione, scusate, metto qua ormai i miei gomitoli, <coughs> è questo qui dove invece abbiamo. La tonalità 106 il numero 106 che ha queste sfumature dell'ottanio e in realtà è quasi un verdino e io ho deciso di avvicinarci questo ottanio che è il numero invece 017, trovo anche questa una bellissima combinazione questi sono colori se non volete qualcosa di così brillante come ho fatto io io invece ho deciso di optare per questi colori più luminosi proprio perché avevo già fatto una cosa del genere con un filato, um, mi sembra che era sempre forse, no era della Mistrico uh, però era um, sui tonalità del verde, stavolta ho voluto optare appunto per qualche colore un po' più sgargiante se vogliamo dire così, ed è per questo che ho deciso di alternare questi due colori dicevo, ho lavorato con i ferri del numero 9 sono due giri che vanno sempre ripetuti e ogni due giri si cambia il filato il mio è un rettangolo che è largo circa 40 cm, lungo circa 95 cm eh, come vi dirò anche nel video tutorial per una taglia M basta aumentare di massimo 4 maglie per una taglia L ma aumentare di massimo 8 maglie, questo se lavorate sempre con il mio stesso filato in caso contrario cercate sempre di capire quanto lo volete largo tenendo presente che più lo fate largo, quindi più viene alto il rettangolo più le maniche qui vi vengono poi a campana quindi non esagerate a farlo troppo alto tipo non arrivate a fare 50 cm perché le maniche poi risulterebbero veramente troppo grandi per quanto riguarda la lunghezza invece penso che vada bene un po' per tutte quante noi le 95 cm se la volete come me che vi arriva giusto ai, um, eh, cioè ai gomiti se invece lo volete fare più lungo in quel caso naturalmente andate a comprare un gomitolo in più di entrambi i filati detto ciò spero che anche questa semplice caricazione ferri vi piaccia che desideriate realizzarla e se così poi mi raccomando come sempre mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina facebook uncentando con Elsa o sul gruppo facebook la libertà di uncentare sferruzzare oppure mi potete taggare su instagram dove mi troverete come elza faccio vi ricordo inoltre che da spero settimana prossima eh, di riniziare a fare le dirette ogni giovedì sul gruppo la libertà di un centro e questa volta, questo mese è iniziato male eh, tra i vari impegni poi sono stata anche poco bene quindi spero dalla settimana prossima di poter fare fisso il giovedì e magari di aggiungere anche un altro giorno in modo da fare anche delle creazioni un po' più lunghe vediamo un po', devo ancora eh, valutare in base a tutti i miei impegni. Detto ciò, quindi noi ci vediamo al prossimo video tutorial per realizzare il nostro coprispalle ai ferri, ho deciso di utilizzare due filati alternandoli ogni due giri. I filati che ho scelto io sono il Magnum Tweed Color e il Mellow. Precisamente andrò a utilizzare come Magnum um, mini Magnum Tweed Color questo sfumato che è lo sfumato 100, molto carino, mentre come Mellow andrò a utilizzare questo arancione, quindi li abbino in questa maniera. Ma se non volete dei colori così brillanti ma volete dei colori un po più eh, invernali meno accesi possiamo fare altri tipi di combinazione io vi consiglio anche questa combinazione che trovo veramente molto bella e che vede il mini magnum Tweed il colore 108 e il colore blu notte del mello mentre un'altra combinazione che potreste fare sarebbe questo che ha dello sfumato come potete vedere dell'ottanio eh, più un verdino ma diciamo che ottanio che è il 106 ma c'è anche la variante un po più scura eh, che trovate sempre disponibile sul sito o potete e potete abbinarlo all'ottagno, quindi vedete molto carino sarebbe anche carino così se volete spezzare un po oppure farlo più scuro mettendo anche in questa maniera diciamo che potete gestire la combinazione colori come più vi piace io vi ho detto e l'avete anche visto all'inizio che invece combinerò questi due colori allora io lavorerò con i ferri del numero 9 i giri che andiamo a fare sono due e sono semplicissimi all'unica cosa che vi faccio vedere naturalmente è come si fare e come fare il cambio colore io lo faccio molto easy uh, nel senso non vado a spezzare il filo quindi vi faccio vedere la tecnica che utilizzo io vi dico anche che io uh, per la mia, uh, il mio rettangolo quindi questo rettangolo che andremo a fare ho montato 38 maglie e questo mi permette di avere una larghezza uh, del rettangolo di circa 42 cm ora questo è per una taglia s per una taglia m però non è andata a mettere troppe maglie in più secondo me andare a mettere 42 maglie quindi un totale di um, 4 maglie in più rispetto a me va più che bene perché comunque uh, è bene già bello largo però diciamo che comunque questa lavorazione non ho molto quindi potete calcolare mettere le maglie quante ne volete se magari fate un piccolo campione per capire quanto lo volete largo tenete presente che più largo lo fate più poi le maniche vi vengono larghe quindi capite anche un po le maniche quante le volete fare larghe taglia L invece io vi consiglio un massimo di 46 maglie non di più detto ciò quindi possiamo andare a fare il nostro rettangolo ah naturalmente io lo sto lavorando quindi alla fine vi dirò quanto mi è venuto lungo il rettangolo e poi come andarlo a cucire per poter creare appunto queste mani che fanno un coprispalle quindi possiamo andare a lavorare il nostro primo giro che è semplicissimo perché andiamo a lavorare tutte le maglie a diritto io solo nel primo giro lavorerò anche la prima maglia poi non andrò più a lavorare quindi vado a lavorare tutte le maglie a diritto io qui ho montato un piccolo campione per far vedere anche come si lavora questo filato dicevo ho montato un piccolo campione dove ho messo 10 maglie appunto che diciamo che a voi eh, se utilizzate un filato diverso vi serve per capire quanti centimetri e quante maglie mettere per arrivare ai centimetri che vi occorrono io vi ripeto che con 38 maglie la mia lavorazione viene larga circa 42 centimetri quindi ho fatto il mio primo giro mi giro con la lavorazione e vado a fare il mio secondo giro che come vi ho detto è semplicissimo perché andiamo a lavorare tutte le maglie a rovescio quindi davvero davvero semplicissimo, niente di più facile. Questi sono i due giri quindi che andiamo sempre a ripetere, io però ogni due giri, come vi ho detto, vado a cambiare il mio colore, quindi adesso continuo e vado a lavorare l'ultima maglia quindi mi giro con la lavorazione e cambio filo come vi ho detto io vi ricordo di nuovo che io il primo la prima maglia di ogni giro non la vado a lavorare quindi da adesso io non lavorerò più la prima maglia di ogni giro quindi la passo direttamente sul ferro e poi vado di nuovo a lavorare tutte le maglie a diritto e mi aggancio con il mio nuovo colore se volete fate un nodino qui non tantissimo stretto giusto per bloccare un attimo il filo e poi andiamo a lavorare tutte le maglie a diritto in questa maniera quindi vado a lavorare tutte le maglie a diritto secondo giro come vi ho detto io non vado più a lavorare la mia prima maglia quindi la passo direttamente senza lavorarla e vado a lavorare tutte le maglie al rovescio voglio arrivare alla fine giusto per farvi rivedere come andare a cambiare nuovamente il filo ma è davvero semplicissimo proprio perché li cambiamo sempre dopo due giri quindi ci troviamo sempre nello stesso lato quindi io vado a fare la mia ultima maglia mi giro con la lavorazione e come vedete io adesso devo andare a cambiare il filo ancora io la prima maglia non la lavoro lascio il filo arancione prendo l'altro filo e vado a lavorare la mia maglia alta L'unica cosa, mi raccomando, non tirate tantissimo il filo quando fate questo passaggio, tenetelo leggero tanto se vedete che poi la maglia qui vi si allarga. La prima tirate un po' il filo che avete lavorato, ma quando poi voi andrete a lavorare questa maglia, il filo sotto tenderà normalmente lui a tirarsi un po'. Quindi mi raccomando, restate sempre morbide quando andate a lavorare. E quindi adesso di nuovo vado a lavorare tutte le maglie a diritto. Quindi, come vedete è semplicissimo cambiare il filo non serve assolutamente nulla di complicato ecco qua abbiamo finito il giro mi rigiro con la lavorazione vado di nuovo a lavorare tutte le maglie a rovescio la prima non la lavoro quindi continuo a lavorare tutte le maglie al rovescio Ve lo faccio rivedere il passaggio così siete sicure di farlo bene quindi vado a lavorare anche la mia ultima maglia che vedete si è tirata un po ma io la ritiro quindi la vado a lavorare al rovescio porto il filo sul davanti mi rigiro con la lavorazione una cosa dovete stare attento ogni tanto eh, che il filo si Ingarbuia un po', quindi di nuovo non lavoro il primo, vado a lavorare direttamente il secondo. Quindi questa è la lavorazione che dobbiamo fare. Questo è il nostro cambio giro e quindi si continua così quindi per tutta la lunghezza. Allora io ho terminato di lavorare il mio rettangolo e l'ho fatto lungo 93 cm, mentre vi ricordo che di altezza è circa 43 cm. Come lunghezza per me va più che bene e adesso devo andarlo a cucire. Allora, lo giro perché questa è la parte dietro e questa è la parte avanti dove vedete si vede meglio il distacco dei colori. Quindi vado a piegare, metto di qua che così lo vedete meglio se faccio quindi piego le due estremità in questa maniera quindi vedete questo è il lato più corto e le ho piegate e devo andare a cucire dall'esterno verso l'interno io cucirò di almeno una trentina di centimetri no forse 30 sono troppi facciamo 25 centimetri sia da questa parte che naturalmente da quest'altra parte quindi anche qui vado a mettere a piegare il mio rettangolo e chiudo il eh, cucirò di 25 cm. io adesso comunque metterò un marcatore sia qui che qui o quindi nei miei 25 centimetri e me la vado a provare per vedere se va bene o se devo chiudere ulteriormente per cucire io andrò a cucire con il filato tweed quindi non con il filato mello preferisco cucire col filato tweed quindi adesso cucirò come vi ho detto da quest'altra parte da quest'altra parte poi deciderò se fare anche un bordino, ma penso di no, voglio una cosa molto semplice, quindi um, non, non penso che andrò a fare un bordino, ma in caso contrario ve lo dirò, come vi dirò se per caso sono andata a cucire uh, ulteriormente rispetto ai 25 cm allora vi ripeto quindi che io ho lavorato il mio rettangolo per circa 95 cm. alla fine dall'esterno verso l'interno piegando appunto il mio rettangolo sono andata a cucire per 25 centimetri sia da questa parte che da quest'altra parte mi raccomando per le taglie più grandi rispetto alle mie io direi di lavorare sempre la stessa lunghezza quindi sempre 95 cm magari forse arrivate a 100 cm ma non di più e poi andate a cucire per quanto riguarda la cucitura mettete prima dei marcatori indossate vedete se vi stringe o se dovete farla un po più stretta un po più larga io penso che come cucitura se io ho fatto 25 una taglia un po più grande della mia quindi una m deve cucire per 23 cm una taglia l per 21 però se avete fatto poi il rettangolo più grande allora in in quel caso potreste più lungo potreste andare a cucire per 25 centimetri. come me io come al solito non faccio bordini, sapete che io non amo fare i bordini e quindi anche questo coprispalle è terminato